Barbara D'Urso ha un nuovo fidanzato, beccata con Raffaele. Barbara D'Urso felice per le vie di Milano in compagnia di Raffaele. Barbara D'Urso, famosa ed amata conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, potrebbe non essere più single. La conduttrice è stata paparazzata mentre trascorreva una piacevole serata a Milano in compagnia di Raffaele, un affascinante architetto. Dalle foto è evidente che tra i due sembra esserci qualcosa di più di un semplice flirt. Negli ultimi anni, la d'Urso è stata paparazzata con diversi uomini, ma non ha mai trovato l'amore, infatti ad oggi è ancora single e si dedica alla carriera. Eppure, sembra che non rimarrà singla ancora per molto, le immagini ottenute in esclusiva dal settimanale Mio lo dimostrano. Le foto saranno disponibili in edicola giovedì 23 novembre nella rivista pubblicata dall'Angelo Alezic Editore. Barbara D'Urso rientra a casa dopo una piacevole serata, ma non è da sola. I due. Dopo essere stati a cena insieme passeggiano per le vie del centro di Milano. Stando alle rivelazioni del settimanale, Barbara e Raffaele a fine serata si sono recati nellappartamento che la conduttrice sta ristrutturando. Ad ogni modo non si hanno ancora certezze sul nuovo probabile flirt di Barbara D'Urso. Già in passato si ipotizzava un flirt tra la conduttrice e l'architetto che le stava ristrutturando casa. Quindi, la presenza di Raffaele a casa sua potrebbe avere significati ben lontani da un rapporto sentimentale.